Eccoci ancora, buongiorno, ben ritrovati nel salotto di Videolina Mattina e come anticipato oggi il nostro ospite Tiziano Pudu, riflessologo. Buongiorno Tiziano, buongiorno. E ben ritrovato. Ciao, Questo è il nostro secondo appuntamento, già che insomma, si voleva approfondire l'argomento riflessologia plantare. Esatto. Allora, oggi parleremo principalmente di due problematiche. Eh, il mal di testa, quello semplice, non quello patologico, e il, il dolore al nervo sciatico. Poi vedremo un piccolo automassaggio e nella seconda fase delle patologie, delle alcune patologie. Quindi ricordiamo che poi nel secondo blocco eh, apriremo le nostre linee, quindi potrete eh, sia inviarci i vostri messaggi che chiamare direttamente per parlare con Tiziano Puddu, per questo c'è Paolo, Paolo. Sì, ovviamente anche per questo argomento che mi sembra particolarmente interessante anche perché la volta scorsa ebbe un grande successo la possibilità per i nostri telespettatori di inviare tutte le vostre domande e i quesiti con un sms al 348 4 0 0701 come diceva Mara anche la nostra linea diretta già attiva 070 40 81 949 Bene, grazie Paolo Allora iniziamo a parlare di automassaggio perché sì. è possibile anche effettuare l'automassaggio certo. ovviamente con le strutture per l'uso. Certo, con allora. le, le dovute precauzioni. Allora, iniziamo a parlare dell'automassaggio, l'automassaggio, non l'autolavaggio, l'automassaggio <ride> è il massaggio che appunto si esegue al proprio corpo, a noi stessi. Si può eseguire in varie parti del corpo e bisogna avere appunto delle precauzioni. Nel massaggio a noi stessi sono di meno le precauzioni perché ovviamente il, i dolori che ci possiamo eh, portare, cioè le mh, problematiche che possiamo crearci, sono inferiori rispetto a quelle che possiamo creare quando facciamo delle, dei massaggi ad altri, okay? quindi principalmente nel massaggio a noi stessi dobbiamo stare attenti a non portare dolore, a non avere dolore, okay? invece nel massaggio agli altri io consiglio proprio di stare attenti, di non eseguire nessuna, nessuna tecnica se non si hanno le conoscenze dovute. Vediamo anche gli obiettivi. Allora, gli obiettivi dell'automassaggio sono appunto eh, quelli di eh, portare del beneficio a noi stessi. Partendo dal presupposto che quando abbiamo dei dolori, come per esempio il mal di testa o il dolore al nervo sciatico, è giusto così. Perché il nostro corpo si è evoluto in 3,5 miliardi di anni da quando eravamo delle semplici cellule e ha tirato fuori delle, eh, dei meccanismi che ci permettono di sopravvivere, okay. Quindi da quando noi siamo, ci siamo separati come mammiferi siamo diventati eh, Australopithecus africanus e eh, il nostro corpo appunto ci ha eh, tirato fuori delle, dei sistemi per far sì che noi... Eh, resistiamo a tutto quello che ci succede quindi i dolori sono giusti okay? quindi Tiziano eh, giusto per riepilogare poi quanto sì. ho detto la volta precedente esatto. spieghiamo in grandi linee in due parole che cos'è la riflessologia Sì, allora la riflessologia eh, è una tecnica che ci consente di eh, attivare le nostre difese immunitarie di attivare tutti i nostri automeccanismi che ci consentono di eh, rimetterci a posto da soli, da soli noi molte volte sottovalutiamo il nostro corpo perché per esempio se ci tagliamo se ci facciamo una ferita eh, il nostro corpo fa dei miracoli perché in realtà se ci tagliamo si aggiusta da solo e questo è un miracolo la stessa cosa secondo il mio punto di vista è la riflessologia perché tramite le nostre mani senza nient'altro riusciamo a eh, consentire al nostro corpo di eh, ri, eh, ristabilire tutti i disequilibri e eh, l'automassaggio un po' diciamo ricorda questo poi ovviamente Bisogna specificare meglio tutte le patologie e poi andremo a, esatto. a, a vedere Ci sono delle controindicazioni? Sì, appunto, le, le controindicazioni possono essere le, le pressioni eccessive Come per esempio quando facciamo l'automassaggio nelle parti del corpo Alcune pressioni in determinate parti come l'interno coscia O altre zone in cui possiamo andare a lesionare alcune arterie O alcune altre vene che si trovano superficialmente Parliamo delle precauzioni generali allora sì, le precauzioni generali sono appunto queste di non eseguire pressioni eccessive. Solo queste? No, oppure eh, ce ne sono anche delle altri? Allora, altre. su noi stessi, ripeto, è meglio che stiamo attenti al dolore. Le pressioni con il dolore vanno fatte dal, dal riflessologo perché vanno gestite. Le pressioni senza dolore possiamo farle anche noi. Invece nel massaggio agli altri dobbiamo stare proprio attenti io consiglierei di non eseguire massaggi ad altri senza eh, le dovute conoscenze. Poi ci sono dei punti, allora l'altra la, la, la, la, volta insomma la, la volta precedente non solo piede, quindi non solo riflesso no, da plantare, ma altri punti possono essere... Sì, nella mano, negli occhi però negli è Negli occhi soltanto, però insomma, un po' più... Eh, ecco, l'automassaggio magari risulterebbe sì. un po' difficile Tiziano L'automassaggio è più semplice eseguirlo nella mani, mano, che è mani. più pratico e poi anche nelle orecchie al limite Possiamo vedere sì. un piccolo esempio bene. io mi sono già preparata, mano allora, destra va bene Sì, ok ehm, si può eseguire anche da casa, questo magari in alcuni momenti, quando abbiamo un mal di testa oppure un attacco al nervo sciatico. Allora, andiamo a vedere un po' la parte cefalica, con, con dei movimenti, no? Ora allora non sto <ride> diagnosticando, percepisco che comunque c'è un po' di carico eccessivo di lavoro. Quindi vediamo tutte le dita, le ultime falangi delle dita. Poi andiamo su due punti molto importanti, che sono il plesso solare, che si trova al centro del, del nostro corpo, al centro del petto, e il nervo vago, due nervi che controllano comunque la respirazione e il rilassamento. Una volta visto questo, andiamo sulla colonna. Ecco, Paolo nel frattempo fa anche lui esegua. prove di automassaggio. Allora, partiamo dalle prime due vertebre cervicali mm. e scendiamo su tutta la colonna. Nella colonna, le pressioni possono essere anche leggermente più forti. Ok, poi andiamo a vedere proprio il punto del nervo sciatico. Vediamo come è il mio nervo sciatico: questo punto qui. E dovresti sentire uh, un po' sì. di dolore. Sì. Ok. Poi vediamo la parte cefalica con i seni paranasali che sono importantissimi per il rilassamento. Okay. Non stai male, male male. Okay. Ah, male va. <ride> un quadro generale, poi magari in pubblicità durante la pubblicità. Vediamo meglio. Tutto. Poi eh, quando facciamo l'automassaggio possiamo eseguire anche delle manovre proprio, eh, puramente rilassanti come per esempio questa oppure le pressioni nell'intestino un po' più forti che danno comunque sollievo, partendo dal presupposto che la maggior parte delle problematiche dipende dalle contrazioni muscolari, eseguire un massaggio puramente rilassante è positivo. Okay. Quindi sempre manovre forti, poi possiamo incrociare le dita e eseguire questo movimento che è abbastanza rilassante. Paolo tu ti stai rilassando? Io non ho capito ancora se la tecnica che sto adoperando sia quella giusta, ma eh, guarda, perché importante... in un punto, però Hai sì, sentito ho dolore. sentito dolore lì, nel nervo sciatore nervo sciattico. Sì. Infatti, la posizione che tu stai assumendo in questo momento è abbastanza impegnativa per le vertebre lombari da cui esce il nervo sciattico, che poi è il nervo femorale. Infatti, io terrei anche a precisare questa cosa. Allora facciamo la chiusura e poi parliamo di questo. Sì, per la chiusura. Il massaggio va iniziato e poi terminato, non bisogna e avere di paura dura? di... Quanto dura? Più o meno l'automassaggio 5-10 minuti, non bisogna protrarlo troppo a lungo, anche perché poi troppi, sti... troppi, stimoli... <ride> <Mi stavo affogando. ride> troppi stimoli non vanno tanto bene. Quindi per la chiusura si effettua di solito il i reni, gli uretti e la vescica, quindi partendo dal centro si della vanno mano. vanno a toccare tutti gli organi, in sostanza. Adesso sì, no, abbiamo visto molto poco. Mh. Un massaggio reale dura circa un'ora. Quindi ora per la chiusura facciamo lo scarico e poi alcune ah, manovre di rilassamento. Io nel frattempo okay, mi sono poi. rilassata, eh Tiziano, la eh, verità. Tu immagina se stai un'ora sulle mie mani. Immagino, immagino. <ride> allora facciamo il riepiloghino A che cosa corrisponde <ride> tutto? Allora, così? noi dobbiamo considerare che praticamente... Dammi anche l'altra mano, Sì. dunque, se Facciamo vediamo le mani così come i piedi, allora consideriamo che nella parte alta abbiamo la parte cefalica, quindi esatto, in questa parte qui abbiamo la testa, la parte cranica, da questa parte a questa parte abbiamo l'addome, ok? quindi tutta la parte del, del tronco, le gambe sono un po' da ritrovare in queste parti qui, come le articolazioni dell'anca, ok? principalmente la parte laterale corrisponde alle, alle parti laterali del nostro corpo, le spalle, l'omero sì, e poi le mani dietro. Invece qui abbiamo la testa, qua i punti riflessi delle, degli occhi e qui delle orecchie, quindi è simmetrico e corrisponde alla parte destra, alla parte destra del corpo e la parte, sin parte sinistra del corpo. La stessa cosa si può vedere nei piedi, possiamo abbastare se non resti così? Sì? <ride> A posto? Ok. okay. Bene, abbiamo detto che in realtà il massaggio, quindi non l'automassaggio, ma sì. il massaggio eseguito da un riflessologo dovrebbe durare all'incirca Sì, circa un'ora, un poi dipende dalla, dal tipo di trattamento che bisogna eseguire, perché se dobbiamo eseguire un trattamento di scarico è necessario mantenere poco le pressioni, invece se dobbiamo eseguire un trattamento vero e proprio allora possiamo anche andare a impiegare più sistemi, ok? volevo parlare mm, sì. di quel punto di cui ha parlato Paolo allora il nervo sciatico di solito viene confuso perché ehm, il nervo sciatico e il nervo femorale escono più o meno dalla stessa zona il nervo sciatico esce però dalla parte più bassa quindi quando abbiamo, si dice il dolore al nervo sciatico bisogna distinguere perché la zona, eh, se la zona è bassa è complicato che sia il nervo sciatico perché esce da una parte protetta si compone dai nervi che eh, compongono il plesso sacrale e sono un po' più protetti nella parte bassa. Quindi se il dolore è più alto, di solito dipende dai nervi che compongono il plesso lombare, è un po' complicato, quindi praticamente è il nervo femorale, un altro nervo. Quindi se abbiamo il dolore a questa parte qui, di solito non è il nervo sciatico, ma è il nervo femorale che esce da queste zone qui, cioè i nervi che compongono poi il nervo femorale. Invece se il dolore include la parte bassa o fa questo giro qui, allora è più probabile che sia appunto il nervo sciatico. I dolori al nervo sciatico eh, possono dipendere da vari motivi di solito la posizione seduta protratta per molto tempo può portare appunto lesioni da decubito che portano il, eh, appunto la compressione dei tessuti oppure i movimenti mi alzo un attimo i movimenti eh, errati sì. quando dobbiamo sollevare qualcosa se facciamo questo movimento qui le, le vertebre si rovinano perché non sono fatte per scaricare il peso in questo modo quando dobbiamo sollevare dei carichi è necessario fare questo, okay? Quindi la colonna si scarica in maniera corretta e non ci sono delle lesioni. Le lesioni appunto possono arrivare quando il, le nostre vertebre scaricano il peso in maniera errata, ok? Quindi siccome ci sono dei, delle capsule tra una vertebra e l'altra, quando il peso si scarica troppo in una parte o troppo nell'altra, queste capsule si possono rovinare, esce del liquido che va appunto nelle nelle ossa, nelle vertebre, queste ossa possono eh, riprodursi, creare degli spuntoni che poi possono sbattere contro i nervi, okay. E questa è una delle tipiche cause di erniazione del disco e quindi dolore dolore nervosciatico. Quindi questo vuole essere anche un suggerimento di postura certo. per tutti, ma anche per le signore che ci guardano da esatto. casa e magari le casalinghe esatto. che insomma, la maggior parte del tempo passano eh, la, sì, tra insomma, una, una pulizia e l'altra, facendo... un lavaggio e l'altro. Molto spesso e volentieri assumono delle, delle posture con non proprio, non proprio quelle, quelle giuste, però possiamo trattare anche il mal di testa esatto. allora con mal... la riflessologia, ovviamente esatto. non quello patologico, quindi quello, quello clinico, cioè. però insomma possiamo trattare appunto anche il mal di testa. Il mal di testa la maggior parte delle volte eh, è causato appunto da contrazioni semplici, il mal di testa semplice, poi il mal di testa patologico è molto più complicato bisogna vedere un po' più di cose però il mal di testa è semplice eh, si può trattare soltanto con un rilassamento perché quando noi siamo stressati allora che cosa succede? la parte cefalica si contrae ok? considerando che non abbiamo dei sensori del dolore dentro, il, dentro i neuroni i sensori del dolore sono presenti in prossimità della, della cauta cranica quindi delle ossa della cauta cranica oppure nelle vene, nelle arterie oppure in superficie ok, o nei muscoli quindi quando abbiamo il mal di testa uno, una delle problematiche può essere in questi, qua, in questi elementi qui e non nei neuroni, quindi considerato questo è abbastanza scontato che sia una contrazione a portare il dolore, che contra, si contrae, e blocca il flusso sanguigno e quindi porta il dolore sia per quello che per la contrazione. Quindi assumere una postura rilassata è importante, rilassarsi quando si, abbiamo un mal di testa è fondamentale. Poi, Tornando al presupposto che quando abbiamo un dolore è corretto perché il nostro corpo non è scemo, è intelligente. Quindi se c'è un dolore vuol dire che c'è un motivo ed è importante capire qual è il motivo, non prendere subito un, un farmaco oppure un, qualcosa per poter bloccare il dolore. Se abbiamo un dolore è importante capire il perché e tornare indietro per Anche eliminare la Anche perché lo bypass non lo cura, insomma. La, la... Anzi è peggio, eh. è peggio. Ovviamente non dico che non dobbiamo mai prendere dei farmaci, anzi i farmaci salvano la vita, però è importante anche quando c'è una cosa lieve capire il perché ce l'abbiamo. La motivazione, allora spieghiamo un po' che cosa succederà nel blocco successivo, prima di andare in pubblicità sì. innanzitutto la possibilità per tutti voi di chiamare il nostro centralino, quindi inviare i vostri sms e chiuderà Paolo appunto con i nostri contatti, Tiziano. Allora nel secondo blocco vedremo eh, tre persone, tre miei clienti che hanno delle patologie esamineremo un po' la loro struttura Quali patologie? Eh, sono varie perché non ce n'è mai una, sono molto <ride> varie Quindi vi consiglio di rimanere con noi Paolo Sì, allora come tu stessa dicevi Mara nel prossimo, nella seconda parte del nostro appuntamento La possibilità eventualmente anche di rispondere a qualche quesito dei nostri telespettatori Mano al telefonino 348 4 volte 0701 oppure se preferite linea diretta 070 40 81 949 Noi torniamo tra qualche istante dopo la pubblicità, state con noi